Innanzitutto complimenti a Rodrigo perché c'è stata dinamica di la strana coppia, che potrebbe essere collaudata, Comincio perché... no, a preoccuparmi perché questa cosa è la strana coppia, me l'ha anticipata prima la sua moglie, non ho mai di dimensione. <ride> Lo dicevamo mai no, dire mai c'è qualcuno. Nel colibre mi piace molto come, non dico come finisce naturalmente, però c'è l'idea di cui quasi è il sacrificio del cui uno, col sacrificio supremo, diciamo estremo, permette all'altro di vivere qualcosa. Questa cosa quanto in sapere, cioè quanto tu volevi rendere il fatto che uno può arrivare fino al punto di darsi dal mente, e quindi lui inuncia a se stesso come individuo per realizzarsi nell'altro per far vivere il suo sogno nell'altra persona penso che sia una cosa di, di pochi in genere è una cosa di è di amore però certo. penso che nella storia che ho scritto sia più una scelta obbligata da parte di lei cioè un aiuto in qualche modo obbligato da, dalla sua condizione tu che l'hai letto capisci cosa voglio dire non voglio svelare quello che succede però diciamo che lei, eh, sì, eh, con il suo gesto lo, lo aiuta, ma in realtà il suo gesto è indipendente da lui, cioè è secondario l'aiuto che le dà. Ve lo svelo io al finale, oh, faccio la procedura. Oh, no. Allora, i due accompagneranno nozze, nozze, il loro matrimonio verrà seguito in mondo visione, celebrato in una, in una pazzia che... <ride> sì, sì, sì. <ride> Ci sarà la regina. Nel... E li stanno tutti felici con te. Sì, sì, è proprio così. in <ride> È originale eh, sì. aspettiamo delle domande Vi... anche io volevo fare una domanda eh, ho sentito parlare di individualismo eh, sia diciamo, nella parte legata al libro e sia poi si intrecciava il discorso anche nella parte più editoria no? eh, penso che eh, questa società, nella quale viviamo, è una società molto individualista, però tu hai detto che sei molto individualista, non questa cosa scrive un po' con quello che poi il discorso che servirebbe per le teorie diversa, no? quindi quanto pensi che un artista sia individualista, quanto invece servirebbe che non lo fosse questa società per cercare di, per un po' di cambiare? Diciamo che dipende poi per individualismo di preciso che cosa si intende, io sono individualista perché diciamo che mi piace prendere decisioni da sola, essere indipendente, mi piace la solitudine, però non sono individualista quando si tratta della società, nel senso che eh, io sono parte della società e come tale sto attenta agli, ai gesti che faccio nell'ambito della società, a non danneggiare, comunque a, a non badare solo ai fatti miei e alle mie proprietà, ma anche a quelle comuni. Quindi su questo... Forse no, non sono poi così individualista. Eh, per l'arte non so se tu vuoi dire forse che si dovrebbero unire degli artisti per fare qualcosa insieme, per In senso? Eh, diciamo che secondo me l'artista di per sé è, è individualista, cioè l'arte generalmente è una cosa molto molto personale e molto viscerale e quindi è difficile che si riesca a legare. Nascono delle bellissime collaborazioni certe volte, però sono rare sono singole non... difficile secondo me riunire degli artisti e fare qualcosa specialmente perché gli artisti sono a mio parere anche per quelli che conosco delle persone molto particolari e in genere non si trovano bene con gli altri artisti, hanno bisogno di una varietà diversa di persone intorno per quello che ho visto io E infatti credo che la domanda più corretta riguarda almeno dal mio punto di vista ovviamente, quanto può non essere individualista un artista perché per me è, è ben difficile sempre in senso artistico in questo senso riuscire a scindere una sorta di, di, di solitudine che, che amanti no? la, la tua creazione, i tuoi sforzi artistici, piuttosto che invece una sorta di corte correttività. Diciamo che la collettività viene coinvolta poi quando vuoi diffondere l'opera, quindi è la seconda fase. Finché tu crei, progetti, eh, porti a compimento un'opera di qualunque tipo di arte si parli, tu sei solo, cioè, non, non credo, difficilmente si può essere in più di uno, ecco, mettiamola così. Poi però scatta il, la voglia dico, della condivisione. Eh, quindi la maggior parte delle volte l'artista poi vuole esprimersi anche con gli altri quindi fa un discorso su di sé come se facesse un, una sorta di uh, autoanalisi e arrivasse a un risultato appena raggiunto il risultato da solo vuole comunicarlo al mondo poi sì. e lì, lì diventa una cosa collettiva perché vuoi che la tua opera raggiunga il maggior numero possibile di persone che sia un quadro che vuoi che vedano tutti oppure un libro che vuoi venga letto però lì entra in campo la, la, tutta la gente intorno se pure quello che ci manca, no? queste sorta di, di, di, di, di attore, cioè di, di, di editore in questo caso, ma pure chi magari anche in questi luoghi come il Caffè delle Arti poi deve eh, anche creare una vetrina no? all'autore, all allo scrittore. Noi, noi stessi esempio abbiamo le mostra fotografica di pittura di tanto in tanto, cerchiamo insomma di di e tutto il contesto che c'è intorno che dovrebbe veicolare poi al meglio forse la pagina la cosa magnifica è che nonostante i dati di prima sulla lettura e nonostante il fatto che anche in Calabria si legga ancora meno che nel resto d'Italia e nel, del sud cioè siamo proprio l'ultima ruota del carro ci sono ambienti come questo, come le fiere del libro io non, ne ho fatte tante, ho partecipato a tante con l'editore in cui ti rendi conto che c'è tutto un mondo a parte, un mondo di cui fanno parte persone che invece leggono centinaia di libri all'anno, centinaia non dodici, eh, che amano l'arte e che non solo l'amano teoricamente eh, senza spenderci una lira, ma vanno a comprare questi libri di piccoli editori, di autori sconosciuti, vengono lì e ti fanno le domande, ti fanno i complimenti, ti fanno fare la dedica e poi ti, fanno, ti mandano anche un parere se te lo chiedi gente che è pieno di, di queste persone però è un, un mondo a parte un mondo da trovare nelle piccole realtà non ti riferivi a mamma e papà? no che eh? <ride> dichiaro <No. ride> In che senso? No, tipo, in questa fiera trovi qualcuno che ti dice, poi mi fai la dedica, poi magari dice no, papà ci andiamo a casa. No, no, no. Ho conosciuto tante persone con cui poi sono rimaste in contatto, sia lettori che persone che poi sono state cose molto belle, mi hanno invitata a far parte di qualche iniziativa. E anche in questo caso, appunto, non era solo una questione di presenza o di immagine o di utilità, era proprio una questione di aver attrezzato un libro, comunque il mio lavoro e di, voler, di volermi dare una mano sia per se stesse perché avevano apprezzato ma anche un aiuto concreto perfetti e strani, completamente strani, che però mh, rendono poi grande una cosa del genere io senza tanti strani, non sarei da nessuna parte adesso perché eh, in genere la maggior parte delle persone che sono vicine con le strade come la mia non si rendono conto oppure non, eh, è come se la vedessero come una cosa ovvia cioè non, non capiscono il valore perché tu sei così vicino che non, non hanno prospettiva per vedere quello che hai fatto non so se mi sono spiegata però. Sì, è come se tu eh, conoscendo da vicino una persona smettessi di apprezzarne le grandi qualità eh, vedi un, un VIP uno famoso è così lontano è così distante che quando lo vedi ti sembra un dio se fosse tuo fratello non sarebbe niente a livello di ruolo magari quindi gli estranei hanno dato molto di più... Sì, sì. Scusate, una domanda, no, se possibile. No, non puoi. Non puoi. No, allora, no. Allora, tu hai creato questo personaggio, Matteo Sala, che è un professore che, che vorrebbe essere scrittore, insomma, e che, come si, si capisce nella storia, pubblica questo libro, con tutto il resoconto, diciamo, di quella che è stata la sua avventura con Rebecca. Allora, all'interno di questo libro... Ci sono ovviamente determinati dettagli dell'intimità che, che lui ha vissuto con Rebecca, cose molto carine fra di loro, pensieri proprio molto intimi, azioni e cose particolari che chi leggerà il libro le si può scoprire. E ora, che è, appunto essendo questa la pubblicazione di, di, di, del protagonista vengono resi pubblici. Cioè, chiunque poi nella storia potrebbe comprare il libro, leggere e capire effettivamente cosa è successo tra Marco e Rebecca tutti i dettagli più personali della loro storia. Ora tu, nella veste reale di scrittrice, non del personaggio, quanto saresti disposta, qualora, qualcuno te lo chiede adesso, nella vita, cioè, per, per creare un bel libro, a scrivere su di te e inserire determinati dettagli molto molto molto personali che farebbero quindi resi pubblici? Dissimulando tutto. Lo scrittore no. eh, deve essere anche bravo a fare eh, questo, cioè, no? mi chiamo, eh, non raccogliamo. No, beh giustamente questa è una storia inventata quindi questo personaggio non si fa scrupoli effettivamente di raccontare questa storia e di renderla pubblica al mondo secondo quello che dice con tanto di dettagli spinto anche da lei in qualche modo spinto anche da lei che gli, gli dice comunque scrivi un lei, libro qua. fai, fai qualcosa insomma. <ride> però sì diciamo che se, se dovessi essere io a raccontare con tanto di nomi la mia vita i dettagli e tutto non lo farei ci sono altre domande una cosa che di lei a me piace tantissimo il fatto che va spesso a parlare in giro in scuola in altri contesti dicendo alle persone specialmente ai ragazzi e ai bambini agli studenti di chiedere i loro sogni a so in ogni costo anche a costo di vedersi i professori che in quel momento dicono ma è un discorso troppo astratto che è sta cosa non mi convince ce ne sei realisti invece tu dici sempre vicino a chiedere propri sogni ad ogni costo contro tutto e contro tutti ed è scritto anche un racconto molto bello che genera la sconfitta, in cui descrive questa mentalità che ci circonda, specialmente qua, dove si è addestrato ad arrendersi, alla resa, ad acquiescenza e a trovarti una nicchia comoda subito, rinunciando sempre. Tu in questo tuo percorso cosa hai acquisito? Cioè, qual è il tasto che tocchi per convincere persone che da sempre sono addestrate ad essere sostanzialmente spenti? Invece a esistere uh, intanto questo beh, il genere della sconfitta è un racconto che non ho ancora pubblicato in cartaceo, no? che lui ha letto. Io chiamo il genere della sconfitta. La, la brutta caratteristica, specialmente in Calabria, eh, di, di pensare tanto non serve a niente, ma dove devi andare, tanto non farei mai niente, tanto non vale la pena, eccetera, eccetera. Io l'ho chiamato il genere della sconfitta perché secondo me è. Se lo portiamo dentro proprio come calabresi, in qualche modo ci lasciamo con questo, soltanto che alcuni di noi sanno eh, combattere con questo, mentre altri si arrendono, la maggior parte si arrende. Eh, io sono stata, sì, anche nelle, nelle scuole, ho parlato con eh, i ragazzi del, di una scuola superiore, in ogni classe, eh, ho cercato di porre l'attenzione su questo fatto di, di inseguire i sogni e di non farsi fermare da tutti quelli che ti dicono che non ce la vuoi fare che siano un genitore, un amico, un parente un professore, chiunque questo eh, vabbè, di solito la cosa che funziona di più che io dico è se ce l'ho fatta io ce la puoi fare pure tu nel senso, se io partendo dal niente senza sapere neanche come fosse fatta una casa editrice, eh, cominciando a 12 anni a 13 a scrivere poesie eh, sono arrivato alla seconda pubblicazione ho un mio sito, ho tanta gente che mi segue, eh, vendo i libri e sono a questo punto, io ce l'ho fatta da sola, non ho avuto soldi che sono caduti dal cielo, non ho avuto raccomandazioni né le ho volute, eh, non ho dovuto abbassarmi a, ad accettare cose che non mi piacevano e l'ho fatto e sono calabrese, quindi ce l'ho fatto io. Buona camicia a tutti. Sono altre domande? se non ci sono altre domande facciamo i complimenti a Chiara perché a 360 gradi si è mostrata competente stilisticamente su un libro, scritto bene, competente nella materia dell'editoria più sinceramente di quanto mi aspettassi e poi sensibile anche a, ecco nonostante la domanda di Raffaele nell'individualismo dell'artista sensibilissima a trasmettere quello che è lo spirito magari non i contenuti dell'opera dell individuale sua ma lo spirito che, che nasce a portare a, nel perseguire nel credere ai propri sogni anche al di fuori di se stessa quindi un ultimo applauso eh. non vi chiediamo il voto perché non siamo candidati siamo fra i pochi a non essere candidati e quindi niente, grazie buonasera grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. adesso tutti i partecipanti sono si il e oh, so, <laughs> il proprio bedаются già. Questa è la chegata. Perfetto eh eh,